Ciao a tutti ragazzi, sono S2004 S2 e oggi siamo in un nuovo video, come potete vedere sui Snapshot è da un po' di tempo che non porto più video e questo perché quelli che sono nel Discord lo sanno quindi vi consiglio di entrare nel Discord per sapere le informazioni prima questo perché il mio computer diciamo è, è leggermente morto purtroppo cioè purtroppo adesso ho un computer nuovo che è molto meglio e quindi siamo tutti contenti per questo ma a parte questo purtroppo ho dovuto cambiare tastiere, il tasto dolente perché la tastiera che avevo prima mi piaceva un sacco E ora la tastiera farà molto rumore Purtroppo non so come toglierla E spero mi sentiate anche bene Nonostante la tastiera che farà un po' di casino E detto questo iniziamo Siamo nel video dello snapshot della 1.19 Purtroppo Dello snapshot della versione finale e Purtroppo gli snapshot non li ho portati Per questo motivo Li salto tutti visto che si possono benissimo riassumere in questa versione detto questo iniziamo l'1.19 e la nuova versione si chiama Wild Update e in questa versione vengono aggiunte non tantissime cose però sono abbastanza carine eh, vi lascio il video del trader ve lo metto in descrizione una delle grandi cose che sono state aggiunte è un nuovo bioma che è la, come potete leggere qua, la palude con mangrovi che dopo andiamo a vedere quindi aggiunge questo nuovo albero che è la mangrovia che ha dei nuovi blocchi le radici il rampicante non è un nuovo blocco però è un blocco che fa parte della pianta le foglie e il legno se riesco a trovarlo ecco il tronco di mangrovia tra le altre cose, anche il tappeto di muschio per mimetizzarsi meglio con il bioma e anche il, la propagola di mangrovia. La propagola, che per qualche motivo si chiama propagolo, sarebbe un po' come il sapling o l'arboscello, diciamo. Questo arboscello ha la peculiarità che cresce sotto le foglie e non si trova distruggendo le foglie, ma si trova se si ottiene in questo modo. Se noi diamo della bone alle foglie. Pian piano nascerà la propagola che poi noi possiamo raccogliere e piantare a terra. Ovviamente sulla terra, qua non c'è terra, quindi non ve lo posso far vedere. Il legno di mangrovia ha questi, tutti questi derivati. innanzitutto le radici, le radici hanno la radice fangosa e sono waterloggabili. Eh, ve lo faccio vedere velocemente da qua. Vi spoilerò già delle cose, comunque sono waterloggabili. Poi ha tutti questi altri derivati che si ottengono come gli altri derivati, quindi staccionate, porta, vi faccio vedere giusto com'è, botola, eh, i cancelli e poi dopo quindi scale, eh, assi, lastre e pulsanti. Poi ovviamente anche i cartelli, le barche e poi hanno aggiunto le barche con la ceste, tutte le varianti. E per accedere alla cesta basta premere sulla, sulla barca oppure shift click destro. Per craftarle basta avere come potete vedere una barca o un baule. Ovviamente viaggiano sull'acqua quindi sono utili per trasportare oggetti sull'acqua a inizio gioco. Questi blocchi qua che potete vedere non sono nuovi blocchi tranne questi che poi adesso andremo a vedere. Sono le foglie. Adesso anche le foglie sono waterloggabili Devo dire che ci voleva perché le foglie sott'acqua ci stanno molto bene Nuovo blocco che c'è sempre nella, nella swamp con le mangrovie Quindi nella palude con le mangrovie E' il fango Il fango eh, ha la peculiarità che può diventare altri blocchi E per ottenere questi altri blocchi basta craftarlo con il fango e il grano In questo modo qua E si ottiene il fango compatto Col fango compatto si possono craftare questi blocchi come tutti gli altri blocchi e il fango se lo metti su una stalattite, cioè sotto gli metti una stalattite, in questo modo qua, può anche esserci una sola stalattite, io ne ho messe tre giusto per vedere meglio. E come potete vedere dopo un po' di tempo diventa argilla. Io ovviamente adesso ho aumentato la velocità di gioco, eh, giusto per farvelo vedere, però ci mette un po' di tempo. Andando avanti, sempre nella nuova palude, nella nuova variante di palude, ci sono tre tipi di rane. C'è la rana normale, che si trova in tutti i biomi, tranne nei biomi freddi, nei biomi freddi scusate, e nei biomi caldi. Perché in questi altri biomi, diciamo che questa è la rana delle, della fascia temperata, questa è la rana della fascia calda, tropicale, di questi tipi qua, e questa è la rana dei biomi freddi. Queste tre rane hanno tre varianti di luci differenti che producono quando mangiano determinate cose. Allora, le rane sono attirate dalle, dalle slime ball, come potete vedere. Vi faccio vedere bene qua. Come potete vedere questo è un bioma caldo e sono nate dall'uovo, le rane della fascia temperata. cioè dalla fascia calda. Se gli do le slime ball loro faranno i figli e pian piano andranno dall'acqua, mettono un po' di tempo e poi deporranno le uova. Come potete vedere, eccole qua. Dalle uova usciranno i girini. Questi cosetti qua. Che possono essere raccolti. Aspetta, forse si può fare anche in creative. Sì, che possono essere raccolti col secchio. Detto questo, i, le rane mangiano gli slime. Come potete vedere, le rane mangiano gli slime solo quelli piccoli, non quelli grandi. Queste rane, però, se mangiano il piccolo dello slime, magari, ecco, vediamo qua: è altro, quello grande. Se gli metto la rana, come potete vedere, lui lo va lei lo va a mangiare quando ne ha voglia, ovviamente. E quando lo mangia, produrrà questi tre tipi di frog light. O in italiano, lanterna. Lanterna, poi dei colori ci sono tre colori. E ecco, come potete vedere, lui ha, ha fatto la e lanterna perlacea hanno dei nomi fantastici quindi detto su questo abbiamo detto tutto delle raie. ora le capre quando vanno a sbattere contro un oggetto duro che può essere e deve essere naturale, non, non devi piazzarlo a te a mano no? può essere la roccia, eh, che non c'è qua, però se scavassi qua potete vedere questa è la pietra, oppure la cobblestone, oppure il carbone e altri minerali che si trovano in montagna quindi visto che loro spawnano in montagna, anche i tronchi degli alberi. Se loro vanno a sbattere contro questo tronco, droppano il loro corno. Ci sono tutti questi tipi di corni qua, che ve ne faccio sentire qualcuno perché col tasto destro si possono suonare. Questo era sentimento, poi c'è ammirazione. E richiamo. Questo che vi ho fatto sentire adesso è uno dei corni che troppa soltanto la capra urlante. Siccome ci sono due tipi di capra, una è quella normale quella... e poi c'è quella urlante, quella urlante troppa dei tipi di corna diverse che avranno dei suoni diversi. Quindi poi, come ultima cosa, andiamo a vedere i biomi quindi la palude di mangrovie andiamo in spectator così possiamo vederla meglio come potete vedere sono molto fitte e sicuramente dopo una notte molto lunga piena di mob eh, venire qua di giorno è un'idea sc sconsigliata perché sarà ancora piena di mob visto che non filtra la luce eh, come potete vedere questo è il bioma ha il fango per terra e il fango ricopre tutta eh, la terra dove ci dovrebbe essere la terra adesso c'è il fango e sta un po' a piazza poi altra cosa da vedere l'alley l'alley eh, ve lo faccio vedere qui è un nuovo mob che è stato votato al mob vote l'alley si troverà in queste gabbie qui non questa in queste gabbie qua nei pillager outpost devono essere liberati e una volta che gli hai dato un qualsiasi oggetto ti seguiranno col tasto destro loro una volta che hanno questo oggetto ti seguiranno quindi se io gli troppo l'oggetto loro andranno a raccogliere tutti gli oggetti simili a quello per qualche motivo non lo fa e forse perché ho disattivato la game rule del mob drifting quindi se sta a false come potete vedere adesso è a false loro non raccolgono gli oggetti se invece sta true loro li dovrebbero raccogliere ora non so dove sia finito eccolo come potete vedere lui lo va a raccogliere e me lo droppa se io gli metto un not e lo vado a suonare lui per 30 secondi porterà gli oggetti lì ecco non l'aveva preso lui per 30 secondi andrà a posare gli oggetti lì Ovviamente devono essere raccolti perché sennò lui dopo un po' li andrà a raccogliere Poi per riprenderci i blocchi devi ricliccarlo col tasto destro con la mano vuota L'alley non può essere picchiato Nel senso, allora se non ha niente lo puoi colpire Se invece gli dai un oggetto Non può essere colpito come vedete questo perché la gente si sbaglia e magari lo colpisce invece che dargli l'oggetto. Detto questo, andiamo a vedere l'ultima cosa che è in City. in City è un nuovo eh, luogo da vedere, una nuova struttura. Questa struttura è enorme, spawna solo ed esclusivamente nelle montagne. In questo bioma possiamo trovare tutti i blocchi che erano stati aggiunti nella precedente versione, ma che poi non si potevano ottenere in survival, come lo skulk, la vena di scalco, la skulk vein lo skulk urlatore, che sarebbe lo skulk shrieker e il catalyst, quindi il catalizzatore questi blocchi hanno tutti una funzione particolare c'è anche questo che non avevo preso, il sensore hanno tutti una funzione particolare se, ad esempio, questo blocco qua se mi sente e ha tutte delle questioni particolari che non mi ricordo se avevo già spiegato però nel dubbio ve le lo spiego eh, se cede la lana non mi sente lui sente le vibrazioni, quindi tutti i rumori spaccare, correre lui li sente e emana un, un impulso di redstone se sono sulla lana lui non mi dovrebbe sentire come vedete se sono vicino purtroppo mi sente se vado in giro shiftato non mi sente però se gli shift sopra lui mi sente anche se lo calpesto come vedete mi sente qui c'è lo scalp urlatore che è identico se sente dei rumori eh, fa una cosa ovvero evocare il warden io adesso sono in creative e non lo fa però adesso vado in survival e lo faccio vedere allora come potete vedere ho appena spawnato un warden dallo shaker che lui se gli sto troppo vicino mi sente lui sente le vibrazioni e quindi mi segue, perché lui sente che mi sto muovendo. Se vado piano, lui però non mi sente troppo. Siccome questo mob è molto forte, adesso non lo sfidiamo, però ve lo faccio vedere dopo. Vi faccio vedere invece ancora lo scarf catalyst. Il catalyst, ecco. Quando viene ucciso un mob vicino, che può essere un qualsiasi mob, genera delle vene come potete vedere ecco come vedete li spawnano vicino e fanno queste vene che spawnano lo scalp e la, la vena di scalp fa queste chiazze volevo dire non, prima non vene poi eh, detto questo ho detto tutto sul warden ci arriviamo ancora un attimo in questa cassa voglio farvi vedere i loot che si possono trovare si possono trovare i frammenti di disco la scheggia di risonanza che è la echo shard e passo felpato che sarebbe swift sneak se avete il gioco in inglese con questi oggetti tra l'altro spada qua con questi oggetti si possono craftare il cd che dopo ascoltiamo la bussola del recupero che se non sei mai morto e io ovviamente mi sono ucciso varie volte per poter ritornare allo spawn che se non sei mai morto va all'impazzato gira all'impazzato come un po' nel nether e nell'end se non sei morto in quella dimensione e eh, punta la direzione in cui sei morto ovviamente non ve lo sto a far vedere dovrebbe funzionare qua c'è giusto una cassa di esempio per farvi vedere cosa si può trovare faccio vedere che swift sneak si mette sulla eh, gambiera quindi nella, nella netherite leggings che se messa shift più veloce come potete vedere che Praticamente alla stessa velocità che correre, quindi da shiftato si, muovo, si va molto veloce. Detto questo, facciamo ascoltare giusto più il CD. Il Warden è un MOB molto forte, ha 500 di vita, quindi io li tiro molte spadate e non li tolgo in vita molto lentamente. quindi è da evitare non prende danno nella lava come potete vedere e sente lui è cieco quindi non ti vede però sente le vibrazioni quindi se io vado in, in... sopravvivenza e faccio rumore lui mi sente e mi viene a pestare se non riesce a colpirmi, mi lancia un raggio ecco ora me lo lancia come potete vedere fa molto male è molto veloce e mi ha ucciso. Dopo 60 secondi che il Warden non ha eh, trovato nessuno, despawn. Dopo un po' di tempo despawn e con un'animazione va sottoterra, questo per non farne generare troppi. Nelle Ancient City si possono trovare varie stanze, ad esempio innanzitutto questa non è una stanza ma è il portale che forse in una futura versione, tra l'altro il Warden ho appena sentito che è sparito, in una futura versione forse sarà un totale per una nuova dimensione e contiene questo blocco che è l'ardesia eh, profonda rinforzata che non si può distruggere, non si può spostare un po' come la, la vedra e qua sotto c'è una stanza segreta che contiene eh, la redstone quindi per i nuovi eh, diciamo che, che chi non conosce la redstone può venire qua e capire qualcosa sulla redstone come funziona e questo ci potrebbe anche far intendere che gli abitanti di queste ancient city sapessero cos'era la redstone e quindi sapessero anche usarla detto questo ci sono solo più due cose da dire hanno modificato il comando locate ora locate biome e locate sono fusi assieme con biome structure quindi il locate normale poi mettiamo il nome che vogliamo e poi o POI che sarebbe point of interest quindi punti di interesse e i punti di interesse sono eh, luoghi dentro le strutture quindi acquirable job site eh, un sito dove si può prendere un lavoro quindi probabilmente un banco di lavoro un alveare un villaggio un villager quindi eh, sono molto utili questi comandi e poi c'è Place feature, è vero, hanno cambiato il nome Place, che ora è, ha qua infuso molti comandi come le structure, template, jigsaw, e questi non ve li sto a spiegare perché sono cose più per i, i mapmaker. E feature è piazza delle strutture. Quindi ad esempio se io faccio a caccia, non si può piazzare perché non sono a terra, piazza una caccia. Per i mapmaker map è una cosa molto utile, come vi ho già detto si possono piazzare molte cose, ad esempio eh, una birch bees, proviamo, ecco ha piazzato un geode come vedete. Come ho già detto questa funzione è, diciamo che è un po' pignola, però per i mapmaker può risultare molto utile. Allora detto questo io ho finito, spero che il video vi sia piaciuto. Detto questo il video è finito qui, come ho già detto spero vi sia piaciuto, ricordatevi di lasciare un like e di iscrivervi se volete. Ricordatevi anche di entrare nel Discord, ora è tornato attivo, quindi se volete parlare con un sacco di persone, siamo in 300 membri. E in più ci sono molte funzioni, bot e cose utili. Possiamo parlare in vocale. Quindi io vi consiglio di venire. Detto questo, io vi saluto e ciao!